Ciao amici, bentornati su Officina del Pilota, io sono Matteo, in questo episodio vedremo cosa è successo al Torino Tuning Expo della settimana scorsa, febbraio 2020. Ehm, fiera sulla personalizzazione delle vetture, meno male perché noi siamo grandi appassionati e vogliamo che queste cose crescano sempre di più in Italia. Il nostro inviato Simone Nolfi ha fatto insieme a Luca Spadano qualche intervista, un tour della fiera, ha messo qualche GoPro su qualche drift car. È stato, è stato bello, è stato interessante e avevo piacere di mostrarvelo in questo video, quindi ragazzi rimanete connessi e buona visione! Sono le 15, il tempo è uno schifo, sto andando alla stazione di Burtina dove prenderò un treno per Torino per essere domani all'Expo Tuning alla Fiera Lingotto, ciao! Lui che... servizio in camera in acqua. <ride> ragazzi siamo morti morti ci manca ancora un giorno Get sa, sa, ah, ah. con le buste, con il booster. Allora ragazzi, benvenuti, siamo al Torino Tuning Expo, una manifestazione che si svolge all'interno della fiera eh, auto -Moto retro Adesso ci facciamo un giro velocissimo fra gli stand, fra gli espositori, e ci soffermiamo sulle auto che ci hanno colpito di più. All'interno della fiera, oltre a trovare eh, gli espositori e i privati che hanno esposto le auto, ci sono delle auto che sono fuori dagli stand e sono su un tappeto rosso. Quelle sono sette auto che i vari espositori hanno oh, mostrato al pubblico per partecipare a un concorso interno al Torino Tuning Expo. La particolarità di questo concorso è che eh, agli espositori e ai preparatori è stato chiesto di preparare delle vetture eh, con uno stile differente dalle solito, dal solito stile German, quindi quattro cerchi, assetto, l'auto oh, buttata giù per terra. Eh, quindi vedremo delle preparazioni su base Alfa Romeo, su auto storiche, su base auto GDM. quindi è eh, una cosa secondo me molto simpatica perché come vedrete qui nella fiera, c'è tantissimo tantissimo German e forse le auto si assomigliano un pochino perché alla fine non, uh, con questo stile non si adottano dei kit estetici particolari quindi le auto alla fine si assomigliano ciò che diventa diverso che le differisce l'una dall'altra magari sono gli interni oppure eh, i cerchi in lega diversi ma comunque alla fine sono abbastanza simili Nice! Stai, non tutti devo... sanno che ti chiami Sofian, no. per tutti è Arab GT. Allora, parla, parla, parla. No, allora ti spiego, Sofian. Sofian. Sofian. Sofian. Sofian. Ah. Ah, poche parole, la macchina durante l'anno è stata cambiata quattro volte. Volevamo fare una roba diversa, una roba un po' così. E Pensando, pensando ci abbiamo pensato comunque un paio di mesi, un paio di eh. mesi li abbiamo pensati. Sì. E Alla fine ci è venuta questa idea qua, più che a me è venuta a Davis e a te l'idea. Che è il ragazzo del Brassi. Sì, esatto. Okay. Sono i ragazzi che fanno pellicole, che fanno sì. Quando me l'hanno proposta all'inizio non mi piaceva, sono sincero, non, non era proprio chissà che, chissà che. Però mi sono messo a guardare un po' di foto, posso. poi sono andato a essere ho visto la macchina Lexi Rozzi. Gli assomiglia. Ok. E... Wow, wow, c'è no Questa era. praticamente mi dicevi, mi raccontavi che quando viene illuminata dalla luce, sì. riflette, è una, sì. una, una pellicola particolare. Vediamo un attimo. Quindi i fulmini per esempio Sì, sì C'è cioè questo effetto che riflette la, la luce esatto. Quindi diciamo che di sera dovrebbe diventare qualcosa di spettacolare quando Sì tipo un... è un lampione Esatto esatto esatto Poi abbiamo messo uno spoilerino sì, Abbiamo fatto un'ala praticamente Allora questa qua l'ala è l'ala originale dell'R33 Ok Che fai conto che è grande così Sì Messa sopra un compensato di legno <ride> Adattata, ritagliata okay. e sagomata E è venuta fuori sta roba qua Ci abbiamo messo per fare l'ala L'ale è stata fatta da un carrozziere e ci ha messo due giorni. Madonna, sì, sì, c'è tanto lavoro. ovviamente sì, questa macchina, allora, Leo me l'ha riportata il 18 gennaio. Leo e Leonardo, Leo. diciamo, Leonardo, Speed, sì, lab. Speed Lab. Leonardo, sì, l'elaborazione, quello che mi ha fatto lo swap al motore. Gli abbiamo, gli ho portato la macchina a ottobre, mi ha fatto lo swap, ha fatto il lavoro di elettronica pazzesco, devo andare a seguire la sua pagina magari guardare i lavori che ha fatto, sì, perché sì. Ci sono dei lavori assurdi. Ha tralasciato tutti i miei lavori per finire la sua, quindi... <ride> Però la tua è qua. Sono riusciti riuscito. ad adattare il cablaggio dell'RB25, sì. tutta la centralina dell'RB25 ad adattarla sull'RB26, facendo funzionare tutto, tutte le spie, tutta l'elettronica, finestrini, quattro frecce, tutto quanto, veramente è un, un lavoro pazzesco, grande maschallal Leo. <ride> e dopo vabbè abbiamo fatto l'ala che pesa più della macchina, Sì. <ride> abbiamo fatto le staffe da Leo, anche queste in tre giorni praticamente, Sì. abbiamo proprio avuto tempo e da 6 o da 7 siamo andati da Brico abbiamo sì. preso fil di ferro ritagliato <ride> cissato, abbiamo fatto le... così non si muove né a destra né a sinistra okay. mancano le staffe per fissarlo così non si muove anche per strada però senti non ma una, domana, una domanda ma tu con quest'auto ci giri? cioè ci vai in strada? <ride> allora quando sarò a Roma sì <ride> no No, allora adesso donno in poi i raduni che farò, toglierò sta qua okay. e girerò normale. Certo. Però adesso diciamo la metti soltanto per un raduno statico. Sì, sì, sì, sì. Però adesso il progetto è l'Europa. Cioè adesso sono arrivato qua e. E da qui è un punto di partenza sì, sì, sì, per sì. l'Europa. Sì, ci sarà Essel, Bodesi, sì, in Polonia. Adesso vediamo. Ho parlato con uh, il ragazzo del Wrapping, Gens. Mi ha detto che la macchina è stata selezionata già per un raduno all'estero. Non ah. so se tu lo sai, perché tu sei no, arrivato no, adesso. No, me l'ha detto, no, no. E allora te lo fai dire da lui. Serio? Sì, sì. <ride> no, vedi, eh. Eh, no, scherzo. Eh. Grazie, Arab. Oh, grazie, ah, aspetta, aspetta, grazie mille ah. per i cerchi. Ah, chi te l'ha dato? Lui è... Eh. <ride> Empower. Sono, sono wow, sono, sono wow. Sono 720, te le ricordi le sì. misure? Eh? Sì, allora, 9 e mezzo T15 davanti e 10 e mezzo T15 dietro. Spettacolo. No, scherzo. Grande, grande, grazie. Con Saverio. Saverio di BTS Pneumatici Rinacci, esatto. avete presentato questa Alfa Romeo. Sì. Io, forse la mia preferita, oh, ti faccio i complimenti. Mi fa piacere, grazie. Rivedere, grazie. rinascere un modello. Così che insomma non è molto frequente trovarlo nei, no, nei, nei, eh, nei radoni, no, assolutamente no. Il nostro, infatti, obiettivo era quello: proprio di cercare qualcosa di diverso in questo settore. Cioè. È stata un po' una scommessa, perché, comunque, se la vedi originale, non è che ti stupisce più di <ride> no, tanto ecco. Però noi l'abbiamo immaginata quasi un anno fa BTS Creative Rimaniamo sul nostro settore ma facciamo una cosa in più cioè Creativity vuol dire che la creiamo da zero Ok da zero, si parte da, da zero, zero. No, Dal progetto, dal disegno, dai colori Proviamo questo cerchio, proviamo questo colore Su carta e poi dopo la realizziamo Figo E questa è stata la prima Questa è stata la prima Quindi, sì, Noi abbiamo i rendering di questa macchina fatti circa un anno fa ah. E io te lo faccio vedere Sembra la foto di questa macchina È un 2000 Turbo V6 Era grigia sì. Ferma da 6-7 anni L'abbiamo presa Restaurata completamente Ok Tirato giù il motore Hai rivisto tutto okay. Tubi, manicotti, frizione, Tutto fare. Da grigia l'abbiamo fatta un rosso competizione alfa recente Giulia okay. Quadrifoglio Stelvio Quadrifoglio Ok Il kit che non si nota tanto Perché noi abbiamo voluto dare quella colorazione un po' più scura È Mi tutto quanto murti, in uh... Carbonio vero carbonio vero sì, ah non è no, carbon look no o... no no è carbonio vero attenzione quindi avete fatto lo stampo da zero eh, esattissimo questa qui è tutto carbonio vero dalle mini wow. ai fascioni paraurti davanti e paraurti dietro pensavo fosse quella di immersione dico la verità no la cubicatura real carbon. Real, real carbon forse lo eh, guarda è una bella idea magari glielo metto eh? real carbon e abbiamo comprato una quadrifoglio che era stata demolita per esportazione tantissimi anni fa Dove appunto l'abbiamo usata come organo donatrice Ok, per abbiamo prendere le cose Abbiamo preso gli interni che negli anni che erano diventati croccanti certo, come <ride> i cracker Come <ride> i cracker, praticamente Li abbiamo rivisti in tutti con pelle Ferrari originale Wow Sì, sì, sì, pelle Ferrari originale e niente, sospensioni ad aria di 2 che non esiste per, per questa, questa vettura infatti. Noi in officina le abbiamo tagliate. Riadattate. Saldati, da quale modello ricercato? siete passati, uh, partiti? Da una Golf. <ride> Sono quattro ammortizzatori di una Golf, Golf? gti 6 Ok. Abbiamo tagliato i canottini, fatti i filetti, messo i canottini di questa vettura e ad altezza e le abbiamo adattate su questa macchina, la volante Nardi in, uh, in radica. niente. Beh ragazzi, eh. complimenti davvero. Grazie mille veramente una delle auto più belle della fiera secondo grazie me grazie mille siamo contenti anche noi non pensavamo perché noi abbiamo, no, detto, no, no, abbiamo eh, sentito di no particolare di macchine prestigiose abbiamo detto adesso portiamo è... l'Alfa Romeo no, noi andiamo. Proprio... ma credo che l'essenza del tuning e dell'elaborazione sia proprio questa nel senso che ok ci sta anche elaborare delle auto che sono già prestigiose di loro esatto. ma soprattutto credo che sia la voglia di far rinascere anche un'auto eh, non così prestigiosa e portarla ai livelli. Soprattutto italiana. Esatto, esatto, perché del Made in Italy. Perché il Made in Italy veramente noi, a parere mio, siamo i numeri uno su tutto, ah, macchine, beh, cucina, certo. vestiti, donne, donne. Il cerchio praticamente il cerchio? non esiste, è l'unico kit al mondo. Ok. Chi ha progettato il disegno di questa vettura ha disegnato, cioè il mio amico Tony, Antonio, okay. fata, ha disegnato il cerchio e l'abbiamo dato in un'azienda oltreoceano che ce l'ha creato. Wow. È l'unico kit al Riprende un po' i, come si chiamano, i telefon, no? Sì, sì, sì. Però è specifico... Non ci siamo voluti allontanare dal certo, disegno, dal Alfa, disegno Romeo Alfa Romeo originale. Che non. questo qui è praticamente originale Alfa Romeo. Sì. rivisto un po' perché quell'originale piatto noi gli abbiamo fatto. Dato un po' di concavità. Esatto. Le viti e la, okay. il bordo cromato. E che sì. misure hanno questi cerchi? 9,5-18 posteriore di larghezza e 8,5-18 anteriore. Impianto frenante e derivazione Giulia Giulietta Quadrifoglio. Che basta avanza, insomma. Sì, sì, sì, sì. sì, E niente, è tutta un po' rivista in tutti i suoi particolari. Grazie. Grazie a voi. Ciao. Ciao. Siamo con una delle auto che ha vinto il Best of the Show qui a Torino Tunispo. Lui si chiama Jonathan e possiede un S2000 quasi tutta in carbon. Benvenuto Jonathan. Grazie. Raccontaci... Che cosa ti ha spinto a modificare così quest'auto? Eh, sono un grande appassionato dell'auto. Sì. Dell sì. Eh, la, la, la S2000 è la, è la mia auto che preferita. È, pre, preferita e dei miei sogni. Da quanto tempo la possiedi? Eh, da 2014. Beh, ok. Da 2014 ho fatto, è, è cambiata già eh, quattro volte, l'ho cambiata di stile. Ah. Quello comodato era nera, okay. dopo l'ho lasciata nera, lasciata nera due, due anni e dopo l'ho fatta verde mat, tutta sì. abbassata, eh, quasi non Con l'aria parte... oppure con la no, sospensione? Ero in statico. statico. Ero okay. in statico quando era verde, sempre con il camber, alte, alte ruote okay. per il fine 2018. Ho cominciato a fare la preparazione che ho qua okay. eh, per andare al campionato europeo in Germania Ah ok, e ti dunque, muovi molto quindi tutta Europa partecipi A sì. livello di motore che modifiche hai apportato? Eh, allora motore, oh, tutto il scarico tutto, completo. completo dai collettori, il tubo okay. completo Aspirazione d'aria in carbonio, l'abbiamo visto, è eh, una password GDM Sì, password okay. GDM eh, Se no, per le, le motore, diciamo, il motore, diciamo il motore l'hai lasciato più o meno sì, originale o meno per originale. tenerlo affidabile, sì, sì, visto che la usi sempre. Adesso in questo momento hai un assetto ad aria o è static? Sì, no, eh, è in aria okay. con tutto sospensione airlift. Airlift, ok. Completo, eh, dei cerchi BBS RF, eh, tutti rifatti. Dunque, centro in 17. Con uscita 18. Wow. Okay. Si chiama il stance leap. Ok. Ti eh, hai messo un lip maggiorato. si sì, diciamo. esattamente. Dunque cerchio fa un po' il Ho capito. Quindi mono. il cerchio è da 17 e il lip è da 18. Eh, esattamente. Ah, ok. Eh, dunque 9 e mezzo dietro. No, 10 dietro e 9 davanti. Sì, e 9 davanti. Senti, però anche gli interni meritano veramente tantissimo perché sì, li hai rifatti rifatto. completamente. Tutto Partiamo rifatto. dal roll bar. roll bar è stato ricoperto di vero carbonio. Di vero carbonio, attenzione. Dunque, tutto l'auto, tutto, tutto è quello che è carbonio, in vero carbonio. È tutto in vero carbonio, non c'è niente che sia falso carbonio. Che sia falso, ok? Dunque e poi gli interni ha rifatto tutti quanti i sedili con questa... Tutti eh, i sedili guardando sempre i sedili originali, originali, esatto. Dunque tutto rifatto, dall'A alla Z, eh, tutti i pezzi di carbonio, anche i tasti per alzare le, le, le finestrini, finestrini tutto, tutto, tutto Ogni minimo particolare di sì, questa auto sì. è stata curata, è meravigliosa. Grazie. grazie, grazie di aver partecipato alla nostra intervista. Grazie a lei. Hai Instagram? Sì, dici dove possiamo uh, seguirti? Instagram, John, la, la J O N.s2K Ok, perfetto. Grazie, grazie. Ok, amici, questo video termina qui. Fammi sapere qui sotto nei commenti quale tra le vetture che hai visto nel video ti piace maggiormente. Se la Supra di Empower, la GTR di Aram GT o tutte le altre macchine che abbiamo potuto apprezzare al Torino Tunic Expo la mia preferita è la BMW M3 E30 Cabrio io per quella macchina farei follie e comunque bene sono veramente fiero di potervi portare contenuti tutte le settimane e questo canale parla di autovetture la nostra grande passione io sono Matteo Torrisi di Officina del Pilota metti like se ti è piaciuto il video se sei nuovo in questo canale considera l'ipotesi di iscriverti e noi ci vediamo eh, ovviamente tra pochi giorni anche domani ciao